Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Super esperimenti per ragazzi svegli. Facili e affascinanti esperimenti da fare a casa. La scienza divertente con le sostanze comuni. L'autore è Paolo Capobussi. L'editore è Libri Sandit. Il volume costa 9,90 euro. È un libro veramente pratico che spiega come fare tanti belli esperimenti con sostanze con, eh, che abbiamo a casa che è di facile reperibilità ricco di immagini le procedure e gli esperimenti sono ben spiegati quindi è un libro proprio da utilizzare buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video ripetiamo super esperimenti per ragazzi svegli